Ho espresso un concetto in maniera sbagliata in nella circostanza sbagliata, eh, però io in quel momento cioè, eh, sentivo che sembrava che cioè, dentro Milano qualcosa stesse cambiando e c'erano era, fumogeni, c'era fu, sì, fumogeni, c'era un bordello della miseria a Milano. E, e boh, in quel momento sembrava veramente che stesse succedendo qualcosa. Però io di fatto non ho partecipato a nulla, non ho distrutto le macchine di nessuno, non ho fatto nulla. Io in quel momento ho sentito tante emozioni dentro di me e in questo momento vi sto descrivendo queste emozioni. Io dico soltanto che ero un cittadino normale e in quel momento pensavo che i cittadini normali stessero protestando. E mi sono sentito vicino a questa protesta, non sapevo di altri gruppi, non sapevo di macchine incendiate, non sapevo di nulla, vedevo gente che scriveva sui muri, gente che ha distrutto gli allarmi, gente per strada che, che urlava, un casino incredibile e mi sono fatto prendere a questa cosa, anche se di fatto non ho, non ho fatto niente. A Mente Lucida... È giusto giustificare la violenza no, oppure no, no, chiedi scusa sono, per quello no, che ho detto no, io? io chiedo scusa a tutti perché io ho usato un linguaggio sbagliato per spiegare un'emozione che stavo provando in quel momento. E mi scuso con tutti assolutamente e io non, non andrei mai a distruggere la macchina di altri privati cittadini che, che pagano le tasse come i miei genitori. Ma i tuoi genitori li ti hanno visto in tv? Che ti hanno detto? E eh, i miei genitori ci hanno detto. No, mio padre si è incazzato di brutto, è incazzato ancora adesso. e lo stesso mia madre, lo stesso tutta la mia famiglia. E io so di aver dato un segnale sbagliato. Poi ci sono già detto che è scattata la, la satira su di te con le pagine Facebook? Sì, no, mi hanno fatto, fatto bene perché mi sono comportato come un coglione, ho usato il linguaggio. cioè in quel momento ho istigato alla violenza quando io non sono una persona violenta e ho espresso male la mia emozione che però in quel momento di, boh, di, di essere dentro qualcosa di, di grande. Non avevo mai visto così tanta gente a Milano, ripeto boh, ma io ero in questa manifestazione per puro caso cioè, un mio, mio amico mi ha chiamato il pomeriggio, mi fa andiamo in questa manifestazione così, eh, eravamo and andate a Frongio a Milano e poi sono andate in manifestazione c'era un modo per passare il pomeriggio? O boh, sì, io ti interessa per... davvero il No Expo? no, manifestazione io non ci sono stato, cioè ci sono stato due o tre volte nella mia vita eh, il No Expo, io, l'Expo andrò a vederlo con la mia scuola perché io sono ancora uno studente purtroppo e l'Expo andrò a vederlo con la mia scuola e boh Vedrò lì com'è, non, non ho un sentimento distruttivo nei confronti dell'Expo. Io non sono dentro No Expo, non sono dentro questa protesta. Io ho un'idea normale, come c'è ogni persona. E in quel momento sono stato preso da, dai fatti, dagli eventi e, e basta. E in quel momento ero esaltato e mi dispiace mi dispiace che... Boh, che Hai per... pensato che potresti offrirti per dare una mano a pulire magari? Certo, io, anzi grazie per avermi detto io darò una mano a pulire anche se non ho sporcato nulla. Perché voglio dimostrare che boh, mh, è stato un momento di emozioni e poi io boh, ho sempre trattato bene tutto, ho sempre anche fatto volontariato, non, non sono una persona cattiva nel senso. Quindi, boh, aiuterò anche a mettere a posto la città che, che ha subito questo, questa cosa, che dopo ho visto anche i telegiornali, ho visto le macchine incendiate, ho visto tutto e mh, ho pensato che. Boh, cioè non pensavo, che, non avevo capito che c'era così tanta violenza. Sì. Basta manifestazioni per, per adesso e per un bel po' di tempo, penso a questo punto, con tutto il disastro che ho, sono stato in grado di fare in giro. quindi Con tutto il casino che è successo su di me, sulla mia persona, e boh, non lo so, basta.